le opposizioni si mostrano favorevoli. Il Presidente fa cose buone quando segue le nostre proposte perché il taglio dell'Ira l'abolizione del super ticket, la diminuzione delle rette negli asilini erano tutte nostre proposte. Ci fa piacere che per fare qualcosa di buono segua noi.